Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi di un oggetto che utilizzo ormai da qualche settimana e di cui non riesco più a farne a meno. L'oggetto in questione è questo, come vedete è un'agenda, sembra un'agenda normale, perché ha la penna, ha dei fogli su dove prendere degli appunti, ma la particolarità di questa agenda qual è? È che è un'agenda digitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha un'applicazione che va connessa a questa agenda e praticamente qualsiasi cosa noi scriviamo sull'agenda: appunti, o si può anche disegnare, viene trasferita anche nella, nella sua applicazione. Quindi potremmo eh, ritrovare tutto quello che noi annotiamo su questa agenda, sul tablet, sul pc o anche sul telefonino. Questa agenda, che in inglese si chiama Smart Pen, la produce una ditta leader nel settore, della costruzione di tavolette grafiche che si chiama Wacom. In particolare questo modello si chiama Bamboo Spark, ne ha creati tre modelli, uno che è quello più grande si chiama Bamboo Foglio, che è praticamente è uguale a questo, solo che contiene al suo interno fogli in A5, questo invece contiene dei fogli leggermente più piccoli che sono in formato A4 e in più c'è un altro modello, che diciamo è quello più economico che è praticamente soltanto un block note, praticamente eh, aperto eh, con, eh, a vista le pagine che sono sempre in formato A5 e quello si chiama Bamboo eh, Slate ora vedremo cosa c'è contenuto nella scatola come si installa l'applicazione e vedremo come funziona ora vedremo il contenuto della scatola, chiaramente l'agenda poi ci sono le istruzioni, io avendolo comprato in Inghilterra purtroppo le istruzioni sono solo in lingua inglese, e poi c'è questa scatoletta, scatoletta molto importante perché al suo interno troviamo il cavo per la ricarica, purtroppo però non c'è il caricabatterie, dovrete usare quello del telefono, in più troveremo anche due ricambi, per la penna allora come fogli l'agenda non ha problemi può utilizzare qualsiasi tipo di foglio qualsiasi agenda voi abbiate a casa eh, potete inserirla però la penna purtroppo dovete usare quella in dotazione quindi ci sono eh, nella scatola due pezzi di ricambio cambiare il pennino è semplicissimo Come vedete, questo è il suo attrezzo, basta schiacciare e si sfila. Una volta sfilata si può inserire il, il puntale nuovo. Comunque non preoccupatevi perché eh, li vendono tranquillamente su VEI e costano pochissimo. Come vedete questa è l'agenda, è molto bella, è costruita con dei materiali di ottima finitura. Qui in alto troviamo la presa USB per ricaricare le batterie. Invece, in basso, c'è posta una leva, una piccola levetta, come vedete ora è spenta. Se la spingiamo verso destra, l'agenda si attiverà. Mi raccomando, quando eh, finite di usare l'agenda, ricordatevi di spegnere, altrimenti il giorno dopo, quando riutilizzerete eh, l'agenda, le batterie saranno scariche. Questo è il suo interno, come vedete c'è un posto per inserire la penna, qui si alza e c'è un ripiano per inserire eh, i fogli che avete già utilizzato. Come vi dicevo si può inserire qualsiasi tipo di agenda, perché quello che fa tutto comunque è il retro di questa tavoletta. Quindi noi quando scriviamo con questa penna e questo tipo di inchiostro, il tablet che c'è sotto potrà registrare fino a 100 fogli. Dopo si potrà schiacciare il bottone e tutto quello che abbiamo scritto, che, che sarà memorizzato nel tablet, sarà inviato all'applicazione, alla propria applicazione. Ora faremo un test, vi farò vedere come si attiva l'applicazione. E come funziona? Ricordiamoci che bisogna attivare sempre l'agenda. Bisogna far partire l'applicazione. Come vedete l'applicazione sta caricando. Perché sta ricercando il, il bluetooth del telefono. Sta ricercando l'agenda. La, Però comunque noi possiamo già prendere le nostre misure. Vi faccio un esempio. Io sono a casa di un cliente. Prendo la misura di una finestra, schiaccio il bottone e in automatico, come si dice, l'agenda invierà il disegno alla propria applicazione. Adesso vi faccio un esempio. Ammettiamo che il cliente mi contatta il giorno dopo e mi dice che il vetro non lo vuole più trasparente, ma lo vuole satinato perché è una finestra del bagno. Quindi io cosa farò? Scriverò quello che scrivo di solito. Vedete? Questo serve per indicare che, come si dice, il vetro non è trasparente ma è stampato C, quindi il vetro è stampato per i bagni. L'applicazione invierà un altro disegno, perché è chiaramente passato un giorno. E noi cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare nient'altro che andare qui in alto, fare seleziona, selezioniamo le due immagini, facciamo combina, e come vedete eh, troveremo il, come si chiama, il nostro file eh, come si chiama, eh, nel formato che vogliamo noi. In più, cosa possiamo fare con questa applicazione? possiamo sempre chiaramente selezionare, selezioniamo il disegno eh, che abbiamo deciso di modificare, una volta selezionato cosa possiamo fare? Possiamo chiaramente girare la nostra immagine se la vogliamo spedire in più, possiamo disegnare, quindi abbiamo la possibilità di modificare il disegno, possiamo scrivere sotto quello che vogliamo, Possiamo cancellare, anzi no, questo scusate è tornare indietro, quindi se noi appostiamo delle modifiche, apportiamo delle modifiche e poi eh, vogliamo tornare indietro, quindi cancellare soltanto eh, quello che più ci interessa, basta cliccare qui in alto. Se invece vogliamo cancellare eh, a nostro piacimento, qui vedete c'è il disegno della, della gomma e possiamo cancellare. In più con questo possiamo evidenziare una cosa eh, che ci serve ricordare quindi se come vedete ho evidenziato questo disegnino cosa vuol dire che ogni volta che apriremo l'applicazione ci sarà sempre eh, questo, questo cerchio che ci indicherà eh, come si chiama quello che noi abbiamo voluto evidenziare ecco questo è come funziona eh, l'applicazione in più si può anche spedire chiaramente il disegno che noi abbiamo fatto Cliccando qua in alto, eh, come vedete, eh, ci fa eh, trasformare il foglio in questi formati. Ave, dopo che abbiamo cliccato, eh, per esempio io voglio mandarlo in formato jpeg, clicco jpeg, come vedete qui ci sono tutte le applicazioni eh, dove posso inviare il file. Per esempio posso inviarlo su whatsapp, quindi segnerò la persona a cui voglio inviare il formato oppure l'applicazione eh, posso anche inviare per esempio io sono iscritto a Dropbox quindi posso inviare anche eh, i miei disegni su Dropbox non è che per forza li devo tenere eh, come si chiama nel cloud del sito della Wacom anche se comunque il sito della Wacom quando noi eh, creiamo il nostro account in regalo ci darà 5 giga di spazio disponibile 5 giga di spazio disponibile io ho fatto un un calcolo sono all'incirca 6.000 pagine come queste quindi possiamo anche mantenere all'interno eh, del cloud della wacom eh, le nostre pagine poi tramite l'applicazione possiamo andare a recuperare eh, il, il nostro file e da lì eh, guardarlo oppure inviarlo si può rinominare chiaramente il file per eh, chiamarlo come, come desideriamo noi e, chiaramente anche qua si può trasformare il file che abbiamo modificato e inviarlo comunque ci sono anche altre molteplici applicazioni come vedete questa è l'applicazione base diciamo la sua applicazione originale in più quando ci siamo iscritti al sito della Wacom eh, loro ci daranno altre applicazioni quindi ci, si potranno scaricare altre applicazioni per creare eh, Per modificare, scusate, i nostri, eh, i nostri file. Ad esempio, io ho scaricato questa, che si chiama Bamboo Paper. Ecco, adesso c'è un aggiornamento. Come vedete, sta facendo un aggiornamento. Ecco, qui possiamo andare nella libreria e andare a, a recuperare i nostri disegni da modificare. In più, si possono modificare anche... Eh, delle foto o degli altri file che non so, che non, noi non abbiamo prodotto con la, con la nostra agenda. Si può cambiare la copertina. Vedete, si può quindi, eh, come si chiama? Possiamo creare eh, un, un libricino e inserire eh, dentro i file che vogliamo modificare. Cambiare colore così ci ricordiamo eh, qual è. Appena accendiamo l'applicazione, in più si può cambiare anche la carta. Come vedete questa è la carta normale, si può mettere a righe, a quadri, si può rinominare chiaramente il file per chiamarlo come, come desideriamo noi e chiaramente anche qua si può trasformare il file che abbiamo modificato e inviarlo. Anche oggi la mia recensione termina qui, eh, recensione di questa agenda che io trovo molto comoda, un oggetto molto carino. E se guardate su ebay eh, la potrete trovare anche a dei prezzi molto convenienti io addirittura l'ho trovata a 35 euro più 10 euro di spedizione dall'Inghilterra eh, prodotto era nuovo e sigillato e niente un, un accessorio molto comodo che vi potrà tornare utile spero di essere stato d'aiuto eh, come vi dicevo la recensione termina qui iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mettete un like se vi è piaciuta la mia recensione Grazie e buona domenica.